Nel giornalismo costruttivo si parte dal presupposto che il lettore vada informato per bene e gli vada raccontata la complessità del mondo, quindi anche i problemi che ci sono, ma sempre con una chiave eh, costruttiva che significa eh, sempre con uno sguardo rivolto alle possibili risposte, alle soluzioni, a, a una speranza, diciamo, possibilista. Ciao Assunta, benvenuta. Un piacere averti nel tuo salotto perché sono io nel tuo salotto. <ride> sì, sì, sì, è uno scambio di, di, di spazi in questo, in questo periodo no? di, <ride> di quarantena. Chi è Assunta Corbo? Bella domanda. <ride> allora, sono una donna, sono una una mamma, eh, sono una persona che si dedica alla comunicazione da tantissimi anni. Nasco giornalista, io dico che nasco giornalista perché proprio sin da piccola volevo fare questa professione e quindi poi crescendo è cresciuta anche la passione, la curiosità e, e quando sono arrivata all'università ho cominciato a muovere i primi passi, quindi da lì poi è stata sempre una crescita e sono sempre stata freelance perché credo che, che mi appartenga proprio come, come indole l'essere eh, freelance perché mi stimola la curiosità, la ricerca delle storie, eh, il poter stare sempre sul pezzo, no? E, ecco, questo direi... In in parole molto, um, molto stringate che sono. Tu parli di giornalismo costruttivo sul tuo sito, mi puoi spiegare che cos'è il giornalismo costruttivo? Allora, guarda Claudia, un po' di anni fa, dopo tanti anni nel giornalismo, mi sono resa conto che in realtà questa grande passione che ho avuto sin da piccola per la scrittura, il giornalismo, i viaggi e la comunicazione, eh, non era completamente rappresentata dal modo in cui io stavo svolgendo la professione e dal modo in cui si svolge il giornalismo passami il termine, tradizionale. E allora ho cominciato a incuriosirmi eh, rispetto a nuovi approcci e con eh, la curiosità che contraddistingue un giornalista ho cominciato a indagare. E ho scoperto che in Nord Europa nel 2011 più o meno iniziavano a teorizzare il giornalismo costruttivo. Mi sono appassionata perché è un giornalismo che rispetta il lettore. E, e questo per me è fondamentale, nel senso che nessuno di noi potrebbe svolgere la professione senza un lettore eh, disposto ad accogliere quello che raccontiamo. E nel giornalismo costruttivo si parte dal presupposto che il lettore vada informato per bene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 Uh, un, um, un modo per vivere quello che la realtà ci sta proponendo ma sempre con uno sguardo a qualcosa che può funzionare meglio perché altrimenti si rischia di essere tutti, uh, di avere un, tutti una sensazione di impotenza no? che ti, ti fa dire un po' ma sono problemi talmente grandi che allora io non posso fare nulla e sto fermo Invece il giornalismo costruttivo è un invito all'azione. Ti faccio vedere che c'è un problema, ti, ti mostro delle possibili strade che chiaramente non, non, non inventa diciamo, il giornalista, ma il giornalista le cerca eh, intervistando appunto esperti, le istituzioni, raccontando storie delle persone nel mondo e in questo modo ti permette di avere quel guizzo creativo che ti fa dire ah, ma se io facessi in questo modo potrei risolvere qualcosa. Riguardo alla comunicazione sensazionalistica di questo periodo, di questo trentennio o quarantennio, cosa ne pensi? Penso che abbia fatto un gran bel danno sia al giornalismo come professione di cui io sono innamorata e con grande orgoglio continuo a, a fare la giornalista perché trovo che sia una professione necessaria e lo sarà sempre di più eh, però ha necessità di cambiare, proprio per quello che stavi dicendo, no? la modalità in cui si, si è mh, proseguito oggi ha generato innanzitutto una perdita di credibilità negli organi di stampa. E anche un po' di superficialità se vuoi, no? questa rincorsa link eh, da farti cliccare, i titoloni che parlano sempre, spesso a sproposito, e per andare a far leva su quelli che sono gli istinti primordiali no? delle persone, come l'istinto alla negatività, quindi questa predisposizione a leggere ciò che percepiamo come pericolo. Eh, invece l'informazione la, la, che guarda proprio a, a un approccio più costruttivo e più di educazione dell'adulto, perché credo che sia questo che fa chi informa, è un'informazione che si prende molto cura del lettore, come ti dicevo prima, e quindi eh, cosa significa prendersene cura? Significa dargli degli strumenti per comprendere il mondo che stiamo vivendo e in questo modo ritrovando anche eh, la credibilità e la fiducia reciproca. Perché poi ti dico... In Italia esistono tanti giornalisti costruttivi. Io ho fondato un network che si chiama Constructive Network con alcuni di loro e, eh, e, e si può fare un buon lavoro. <ride> bisogna andare da lettori, bisogna andare a cercare quelle firme che sono capaci di dare quel qualcosa in più quando si fa comunicazione e informazione ma esistono ecco quindi forse questa è un'epoca in cui anche il lettore viene chiamato a fare un, un atto in più di, di consapevolezza e di ricerca no? quindi dobbiamo metterci un pochino più in gioco sia da comunicatori che da lettori non, non possiamo più permetterci di essere passivi secondo me rispetto all'informazione che arriva perché oggi ne arriva tantissima da tutti i canali e se noi restiamo passivi, eh, rischiamo appunto di essere sovraccaricati di una serie di emozioni non sempre positive e costruttive. Bisognerebbe cercare anche chi ha un'opinione diversa dalla nostra, per esempio, che è una cosa che facciamo fatica a fare, ma in realtà è quello che ti spinge poi ad avere, ad ampliare il punto di vista e eh, ad avere altri spunti, altri stimoli, anche per, non necessariamente per cambiare idea, però per aprirti all'altro e per capire esattamente che cosa succede. Tu parli sul tuo sito di empatia, è un argomento che mi sembra che ti sta molto a cuore. Dimmi un po' cos'è l'empatia, se vogliamo parlare di empatia e della scrittura empatica. Ma allora, per me eh, ti dico, l'empatia è una delle, mh, oggi se ne parla tanto perché viene anche definita una delle soft skills da portare in azienda. Eh, vista nella comunicazione, per me, te la posso riassumere così, è sedermi con il mio lettore immaginario e iniziare a scrivere pensando di averlo proprio lì, perché implica tutta una serie di scelte comunicative che vanno a toccare quelli che sono i valori umani, quindi io sono prossima all'uscita con il mio nuovo libro che si chiama Empatia Digitale e che è proprio basato, strutturato sui valori umani nella comunicazione, quindi una comunicazione per come io l'ho elaborata in questi anni, empatica, significa per me una comunicazione che tiene conto eh, del, del, dell'essere umano, delle persone che leggono. E dico sempre, siccome ormai oggi è un'epoca in cui siamo tutti comunicatori, nessuno può più permettersi di dire, ah ma io non lavoro nella comunicazione, quando accediamo ai social siamo già dei comunicatori in azione. E quindi qualunque contenuto noi divulghiamo, che sia di altri o che sia nostro, dobbiamo assolutamente riflettere, abbiamo una grande responsabilità rispetto a chi legge. Anche un solo lettore merita il nostro rispetto e la nostra attenzione. Quindi eh, su questo principio significa tenere conto di valori come inclusione, come l'essere utili e quindi costruire rispetto a chi legge, la gratitudine che è un tema che come sai mi è molto caro e che anche nella comunicazione diventa una chiave per allenare l'empatia nella comunicazione e creare quindi un legame con chi ci legge, ma anche eh, se ci pensiamo anche a quel senso di umanità, anche all'autenticità, all quante volte pensiamo che qualcuno scriva costruendo un personaggio e poi magari incontrandolo troviamo un'altra persona, o magari quante volte ci siamo sentiti di dover avere un ruolo, che non, non intendo essere quello professionale naturalmente, però anche di pensiero se vuoi, e poi in realtà non rispecchia quello che noi realmente pensiamo. Ecco, in tutte queste situazioni è possibile attuare proprio una comunicazione empatica e fare in modo che questo ci colleghi, ecco, cioè proprio ci crei una connessione con chi ci legge. Gratitudine ed empatia. La gratitudine è secondo me un atto di consapevolezza e un modo straordinario per stare nel presente. Perché molto spesso ne vaghiamo no? a quello che è successo, a quello che non funziona, a quello che chissà come mi preoccupa del futuro e ci dimentichiamo invece di quello che abbiamo in questo momento. Quindi per me la gratitudine è proprio un riportarci al presente, ma soprattutto è quello che mi ha più insegnato e che devo dirti mi ha insegnato anche il giornalismo costruttivo, per questo li associo spesso, è ehm, l'allargamento del punto di vista, perché la gratitudine ci permette di non rimanere fossilizzati in qualcosa che non funziona, ma ci invita proprio ad andare a cercare quello che nella nostra vita invece sta funzionando bene e quindi è giusto che venga celebrato. E con questo cambio di punto di vista è chiaro che il problema non svanisce, ma quello che accade è che noi acquisiamo una lucidità necessaria per poter poi affrontare i problemi o quantomeno non ci identifichiamo col problema, col problema e con la difficoltà perché spesso accade che noi ci sentiamo quella difficoltà in realtà eh, quella è un'esperienza che stiamo vivendo ma ci sono molte altre esperienze che ci stanno dando con ogni probabilità qualcosa di, di, di straordinario, di bello, di, di sereno anche semplicemente. Quindi la gratitudine è un po' questo, stare nel presente e ampliare il proprio punto di vista in modo da ritrovare un equilibrio e un benessere. E come si lega con l'empatia? Si lega con l'empatia perché credo che sia uno dei valori di connessione con le persone. Io dico sempre che eh, la, la gratitudine è un ponte che connette le persone e siccome io ritengo che anche la scrittura lo sia perché si basa sulle parole e le parole hanno un valore fondamentale, eh, quando noi scriviamo e ci prendiamo cura del nostro lettore stiamo già agendo nella gratitudine, ma se vogliamo fare un passo oltre, per esempio da comunicatori, da utilizzatori dei social è importante dare valore alle persone che commentano il nostro articolo, eh, ci, ci condividono qualcosa, no? tante volte siamo di fretta, riceviamo tantissimi messaggi e ci sfugge il legame col lettore. Mentre io credo che noi giornalisti e comunicatori in genere possiamo apprendere moltissimo dalle persone che ci seguono e ci leggono e ci possono offrire questi famosi punti di vista. E un modo per essere grati è proprio quello di ascoltarli e di dare valore a quello che ci restituiscono. Dal punto di vista del lettore un invito che io faccio sempre è... Eh, comunicare al giornalista che ha scritto un articolo che ci è stato utile, comunicargli la nostra gratitudine perché è un modo anche per lui di ehm, riconoscere di aver fatto qualcosa di utile per la comunità e anche per capire che quella è la strada giusta perché se noi vogliamo una buona informazione chiaramente ci deve essere da entrambe le parti un impegno per poterla costruire. Il lettore ha questo ruolo, secondo me, quello di far capire qual è quello che vuole davvero e, e tra l'altro i social media ci hanno in questo senso ci hanno aiutato ci aiutano tantissimo perché hanno ha rotto le barriere, quindi i famosi gradi di separazione si sono ridotti notevolmente per cui puoi raggiungere davvero chi vuoi e eh, con un messaggio anche privato e quindi questo è un buon modo per allenare la gratitudine nella comunicazione. Se poi parliamo di una comunicazione che non è quella dell'informazione o del giornalismo è un, una, una scelta di parole, di, di modalità di espressioni e di cura rispetto a quello che fanno le altre persone che crea davvero una connessione diversa perché io credo che non siamo abituati a ricevere gratitudine soprattutto per esempio nel mondo del lavoro e quindi quando ricevo una mail che ha magari un messaggio che è diverso dal solito e che inizia con un atto di gratitudine, con una scelta proprio di, di comunicazione di questo tipo, direi che si è già aperta la connessione, il ponte, no? già, abbiamo già iniziato a costruire il ponte eh, di legame tra le persone. Tu credi che l'empatia sia un dono di nascita oppure si possa sviluppare nella vita? Io credo che appartenga a tutti. Eh, poi c'è qualcuno che vuoi per le esperienze, per, per la propria attitudine, lo ha magari un pochino più pronunciata, la, ce l'ha un po' più pronunciata, altri che magari la tengono un po' nascosta perché sai, l'empatia credo faccia anche tanta paura perché ci rende vulnerabili. Essere empatici è anche essere delle persone che, comprendono l'altro e, e si, fanno, si, si rendono umani e spesso questo essere umani così apertamente ci rende vulnerabili e ci fa paura. Quindi io credo che in realtà ci sia un livello di empatia presente in ognuno di noi, poi ci sono delle persone che hanno saputo farne buon uso, altre che magari sono entrate nell'eccesso di empatia che è comunque qualcosa che può creare disagio perché finisce che assorbiamo tutti i problemi del mondo Ecco, eh? se siamo degli empatici un pochino troppo spinti <ride> mettiamola così spesso infatti l'empatia è vista come una debolezza sì perché ci rende vulnerabili io credo invece che sia una grandissima forza e, e credo che più uh, difficoltà cioè per, per alcune persone sono state proprio le difficoltà e l'aver avuto aiuto nelle difficoltà a far comprendere il valore dell'empatia eh, ma credo anche che questa paura della vulnerabilità eh, sia quello che in realtà eh, ci indebolisce ma nel senso che ci indebolisce proprio l'averne paura non la vulnerabilità stessa perché eh, di fatto ognuno di noi porta con sé una propria storia no? delle esperienze di vita e quando noi le prendiamo in considerazione nel relazionarci con gli altri sia in forma scritta che nella, nelle relazioni anche quotidiane se vuoi no? sul lavoro eh, quando ci, ci, ci facciamo proprio una domanda sull'altra persona e entriamo in contatto mettendoci non tanto nei suoi panni come spesso si dice essere l'empatia le, ma proprio cercando di vedere le cose dal suo punto di vista si comprendono delle sfumature dell'essere umano incredibili e si innesca un, anche un nuovo rapporto di fiducia per cui la persona empatica diventa anche una persona forte se chiaramente gestisce l'empatia e non si fa prendere troppo dal livello emotivo eh, che può generare. Si può essere empatici e logici allo stesso tempo? Io credo di sì, credo che eh, ci sia sempre la necessità di gestire ehm, quelle, quello che è il nostro stato emotivo, no? non di controllarlo, però di, di, di gestirlo, di esserne consapevole, di sapere che cosa sta accadendo. Questo se vuoi implica anche un po' di, di razionalità e credo che siano eh, diverse sfumature, del nostro essere umani che è giusto che abbiano il proprio ruolo, eh, quindi quella più che razionalità mi piacerebbe dire la lucidità, no? quella lucidità che ci fa poi agire al meglio nelle situazioni, ecco quella secondo me si raggiunge con un buon equilibrio tra la razionalità e l'empatia. È già uscito è Empatia Digitale, sta uscendo, dove si trova? Sta uscendo perché causa di forze maggiori che potrai immaginare non, non è riuscito ad uscire, era previsto per marzo, abbiamo rimandato, eh, però sta uscendo quindi penso che per maggio potrebbe essere fuori, si troverà in tutte le librerie. È un libro che ha una storia affascinante, nel senso che l'ho pensato con il mio editore quando mi sono resa conto che in questi anni avevo messo a punto un mio modo di comunicare è proprio così creandolo giorno dopo giorno eh, che poteva essere inserito in un cappello che si chiama Empatia Digitale e, e abbiamo pensato di fare un viaggio nei valori umani associati alla comunicazione, quindi eh, non è un vero e proprio manuale, è un saggio sulla comunicazione. Tra l'altro poi ho coinvolto dei professionisti intervistandoli su questi valori umani associati alla comunicazione e, ehm, e c'è una sorta di, di, di percorso tra le parole tra il valore delle parole parte tutto da um, da un pensiero e cioè che le parole sono di tutti perché ci vengono date in dotazione quando veniamo al mondo ma il contenuto è personale quello che io riesco a fare con le parole è proprio è qualcosa un'esperienza personale e però è un'esperienza di grande responsabilità e quindi bisogna starci attenti c'è una responsabilità di chi scrive, ma chi legge eh, può leggere a modo suo. Sì, chiaro che noi non possiamo accontentarvi tutti, questa è una cosa che dobbiamo toglierci dalla testa in vari ambiti della nostra vita, ma eh, possiamo cercare di essere il più possibile rispettosi di tutte le realtà. Quindi eh, questo significa che naturalmente noi mettiamo in circolo un contenuto e poi eh, il lettore lo, lo recepisce nel, nel suo modo in base alla sua storia alla sua esperienza anche al momento di vita in cui si trova però io mi dico sempre quando io scrivo una, una, un testo che sia un articolo che sia un post per i social media una mail mi chiedo sempre potrei aver offeso qualcuno potrei in qualche modo aver eh, colpito la sensibilità di qualcuno se è così allora io quel testo ho bisogno di rivederlo non riesco a mandarlo fuori così perché anche nell'esprimere il proprio parere personale perché non significa chiaramente non esprimere opinioni oppure eh, cercare di accontentare tutti significa però esprimerle in un modo rispettoso e siccome chi comunica ha un, un grande talento che è quello proprio dell'utilizzo delle parole che spesso perdiamo per pigrizia perché in realtà ci appartiene se abbiamo fatto comunicazione tanti anni e quindi se abbiamo questo talento dobbiamo metterlo a frutto anche a favore degli altri. Per quanto riguarda l'empatia se tu incontri una persona riesci a riconoscerla dall'atteggiamento, dalla postura, da come si pone e per quanto invece riguarda a video cosa succede? Ma allora, guarda, tendenzialmente la persona empatica è una persona che ti sorride immediatamente e ha la necessità di entrare nel tuo spazio, <ride> nel senso che è una persona che senti proprio che, ti sta, che sta creando un legame, appena la vedi è una persona comunque che ama il contatto. No? È una persona che in questo periodo sta soffrendo tanto, chiuso in casa ovviamente, <ride> però ehm, è una persona che si ha, ha una modalità di, proprio di eh, sorridente, di accoglienza e tendenzialmente ti ascolta. È una persona che ti fa delle domande e ti ascolta perché l'empatico vuole capire come può in qualche modo esserti utile, conoscerti meglio. Quindi prima di darsi lui, magari ascolta. E, e questo vale un po' anche a video, devo dirti. Eh, mi dicono che l'empatico, perché poi ho fatto anche dei corsi per sviluppare l'empatia e per capire meglio come funzionava il tutto prima di preparare il libro, l'empatico gesticola molto, è molto fisico se vuoi, questo gli permette di, mh, di creare proprio movimento, ha bisogno di movimento, ha bisogno di vita ha bisogno di, di relazione, no? Quindi è una persona che ha tanti amici, che che ti manda dei messaggi, per questo lo associo alla gratitudine, che una delle attività di gratitudine più potenti è quello di mandare dei messaggi inaspettati eh, dicendo grazie per qualche cosa. È tipicamente dell'empatico questo, no? <ride> che, che vuole sempre stare, eh, stare in connessione. Quindi anche a video, secondo me è una persona che sorride, che si, si propone sempre molto, molto accogliente e in ascolto, Um, così come anche al telefono ha una voce squillante, difficilmente un empatico, ha una voce tranquilla, eh, assolutamente bello energico e, e anche a volte, eh, si, penso al telefono senza il video, si, si percepisce magari l'emozione quando racconta qualcosa perché il livello emotivo è sempre molto alto, eh, gli occhi lucidi sono <ride> compagni di viaggio di una, di una persona empatica. Spero che questa intervista sull'empatia apra la mente a tante persone. Grazie Claudia, davvero. Sono stata molto felice di questa chiacchierata. Grazie mille. Grazie.